Va bene, io eh, inviterei Tonastasi che è appena arrivato eh, a entrare... Ciao, <ride> ciao, ciao. Eh, ciao. Dopo un lungo viaggio spero che ti sei riposato in treno. <ride> Come eh. Eccoci qua. Allora, siamo qui riuniti. Eh, quindi eh, la mattinata diciamo, prosegue con eh, questo nostro ospite gradito che eh, anche lui ha... Un, rapporto con la teoria MMT. Per lui è eh, di formazione giornalista, eh, diciamo professionalmente giornalista, eh, in, in molte, in molte estate, insomma fa diversi interventi, eh, esperto di, possiamo dire esperto, di Europa, mettiamola <ride> così, <ride> e recentemente, recentemente ha stretto rapporti e scritto un libro insieme a Bill Mitchell che se Ivan Ivernizzi ha contatti con, con, con gli MMT americani, sì. lui invece ha guantato eh, l'ala la australiana. Sì, la, la australiana quindi <ride> noi siamo a metà strada dal punto di vista globale no? cioè, quindi siamo un punto di incontro tra queste diverse ali eh, delle... eh, hanno appena scritto un libro che eh, in inglese eh, suona Reclaiming the State eh, sì. e quindi io ora passo la parola a Thomas che ci parlerà dei, delle, delle tematiche perché noi l'abbiamo invitato in quanto eh, una persona che ha riflettuto profonditamente sull'inganno del neoliberismo, e perché quando si parla di Stato eh, si parla appunto di questo, se noi vogliamo recuperare un ruolo fondamentale allo Stato dobbiamo avere in mente una, eh, una, una, dobbiamo combattere un'ideologia di fondo che ha negato a questo Stato un ruolo fondamentale nel dirigere le cose. Lascio a te l'argomento. Okay. Grazie Marcello per l'introduzione, grazie a Gian Domenico e agli altri di Sottosopra per l'invito a questa rassegna di incontri estremamente interessante, e grazie a Ivan per, aver, per avermi preceduto. Mi dispiace di non essere riuscito a sentire quello che hai detto, anche se a grandi linee posso immaginare. E, sì, appunto, come diceva Marcello, l'incontro con Bill Mitchell è stato per me illuminante, e nel senso che appunto è stato lui, conoscevo la teoria monetaria moderna, però ovviamente il fatto di riuscire a lavorare a stretto contatto con Mitchell per diversi, per un anno eh, che ho passato in Australia con lui a fare lavoro di ricerca, è stato, diciamo, è stato come diciamo, un concentrato di studi economici. Uh, che altrimenti mi, come dire, avrebbe richiesto anni, anni di studio probabilmente e, um, il libro nasce da un, diciamo, una serie di, di, di conversazioni fatte tra me e amici davanti a un caffè su uh, diversi argomenti che però poi tornavano sempre al, a un tema centrale che è la, la, crisi, la crisi globale della sinistra e, e quindi dall'interrogarsi sulle cause di questa, di questa crisi e, um, e appunto parlando abbiamo cominciato a, a elaborare delle idee, delle teorie insomma che poi pian piano hanno preso la forma di un libro uh, che appunto si chiama in the State che uh, uscirà in versione italiana credo intorno a ottobre, novembre se non sbaglio e um, appunto quindi <coughs> diciamo che se da un lato le ragioni della crisi della sinistra mh, direi in tutto l'occidente ma in particolar modo in Italia sono abbastanza rampanti e, e risiedono nel fatto noto che la sinistra ha introiettato sostanzialmente la visione del mondo delle classi dominanti, la sovrastruttura ideologica delle classi dominanti e quindi tutta una serie di, di dogmi, di assunti sulla realtà dall'inevitabilità della globalizzazione alla superiorità della logica di mercato rispetto alla logica del, del pubblico. Um, l'idea dell'inevitabilità della disoccupazione eh, di cui penso che abbia parlato anche, anche Ivan, l'idea che l'unica liberazione possibile uh, al giorno d'oggi sia quella individuale eh, piuttosto che quella collettiva e quindi l'attenzione a diciamo, tematiche, questioni che riguardano uh, i diritti civili ma molto meno quelle che riguardano i diritti sociali e tante, e tante altre cose e, um, il che sostanzialmente porta la, la sinistra intendere la sinistra contemporanea a intendere la politica non come visioni di, di società di, uh, di modelli economici diversi ma come, come gestione del presente all'interno di un modello che è quello dato che è l'unico modello possibile e non si può cambiare e, mh, alla luce di ciò è, la, la crisi innanzitutto elettorale della sinistra è, è diventa facilmente spiegabile nel momento in cui uh, masse crescenti di persone si rendono conto che il modello, il modello attuale non sta, non, non sta funzionando per loro e, uh, e nel momento in cui appunto la, la sinistra è quella che sostanzialmente difende lo status quo è normale che poi le masse diciamo, di, uh, di disoccupati, di sottooccupati e così via si rivolgano uh, si altrove spesso a forze di, uh, di destra che propongono soluzioni uh, reazionarie ma comunque di rottura col, col presente, con lo status quo e credo che diciamo, la, la, la parabola del, della sinistra e poi del centro-sinistra italiano sia veramente uh, come, sintomatico di, uh, di, tu di tutto questo e fino ad arrivare insomma, alla batosta elettorale che ha preso il PD alle ultime elezioni poi se il PD sia di sinistra o meno questo potrebbe essere argomento di discussione, ma insomma, diciamo, è, è inteso come tale dalla maggior parte delle persone italiane, quindi così è. E, um, quindi appunto, se tutto questo è abbastanza ovvio, noi abbiamo, cer abbiamo cercato di rintracciare le cause più profonde, cioè cos'è che ha portato la sinistra, non solo in Italia, a, a, a, a, ad adottare no, una, una visione del mondo così diversa poi anche da quella della sinistra, della sinistra storica. Uh, novecentesca e abbiamo rintracciato le cause o una delle cause principali nella mutazione profonda della, della, della sinistra di pensare lo Stato eh, quindi una mutazione profonda della maniera di sinistra di vedere il ruolo dello Stato nella società, nell'economia e in particolare nell'accettazione dell'idea che lo Stato sostanzialmente non abbia quasi nessun potere o non abbia più quasi nessun potere di intervento nell'economia e che quindi l'unica maniera per fare, uh, per, fare, per fare politiche di sinistra o di destra dal punto di vista della sinistra per fare politiche di sinistra è di trasferire le competenze che degli stati a istituzioni organismi sopranazionali quali appunto l'Unione Europea che secondo appunto la vulgata uh, dominante sarebbero le uniche istituzioni oggigiorno in grado di intervenire efficacemente nell'economia di regolare i mercati e, uh, e così via e, mh, e diciamo, questa è una posizione che mh, ha radici molto profonde noi nel libro cerchiamo di, di rintracciare un po' le radici storiche di, questa, del, del, di come si è arrivati a questa posizione e tutti voi riconoscerete che tutto, questa è oggi la posizione diciamo, dominante a sinistra non solo in Italia soprattutto diciamo, per quanto riguarda il, il modo di pensare l'Unione europea, europea e l'integrazione europea e sottolineo non sono in Italia cioè, un, un paio, una settimana fa io e Michel abbiamo pubblicato sulla rivista americana che si chiama eh, Jacobin forse alcuni di voi conosceranno un articolo sostanzialmente pro Brexit auspicando diciamo, o, o, o proponendo un'analisi diciamo, pro Brexit di sinistra e abbiamo subito una sorta di linciaggio media virtuale uh, sui social e, e, e altrove da parte soprattutto di esponenti della sinistra, della sinistra britannica che appunto ci hanno accusato di essere diciamo, dei, dei pazzi di stare dalla parte del, degli assassini di Joe Cox, di stare dalla parte dell'Ukip, dei fascisti e così via e questo per sottolineare che appunto questa è una posizione cioè, l'idea che l'unico orizzonte possibile sia quello europeo oggigiorno e che qualunque eh, chiunque proponga diciamo, una, una, una riabilitazione di alcuni diciamo, elementi dello Stato nazionale che sono stati eh, persi in Europa è immediatamente additato come un reazionario e così via e, appunto eh, per quanto riguarda diciamo, le, le radici storiche di questo pensiero, come dicevo prima vanno veramente molto molto addietro ed è importante capire dove nascono perché altrimenti anche difficile immaginare come si possa arrivare o convincere uh, certe persone che tale visione non, è, diciamo, uh, non affonda proprio nella realtà ma è soprattutto ideologia. E, ed è una visione che emerge negli anni 70 addirittura e, ed è una visione in cui la sinistra ha giocato un ruolo fondamentale. E basti pensare che per esempio il primo governo che dichiara sostanzialmente morto il chinesismo, non è il governo della Thatcher, ma è il governo laburista che precede quello della Thatcher, eh, il cui primo ministro nel 1976, James Callaghan, fa un famoso discorso alla conferenza nazionale del Partito Laburista, in cui sostanzialmente dice che il chinesismo eh, è una cosa del passato, ormai il mondo sta cambiando e tutta una serie di trasformazioni globali in atto non permettono più di di concepire l'economia e la politica come la sinistra l'aveva concepita fino a quel momento e quindi è arrivato il momento di aprirsi a nuove idee e così via di fatto questo portò prima all'adozione di una serie di misure di austerità molto, molto stringenti che poi di fatto spianarono la strada al, al governo della, della Thatcher e diciamo, poi ci pensò Mitterrand, anche lui esponente della sinistra del partito socialista francese nei primi anni Ottanta a dare la botta finale sostanzialmente all'idea che lo Stato, uh, all'idea comunque della possibilità della pianificazione economica statale e quando qualche anno dopo essere stato eletto su una piattaforma radicalmente anticapitalista e socialista di fatto uh, fa dietro fronte e adotta anche lui come aveva fatto James Callaghan, qualche anno prima, un programma di austerità fiscale, deflazione salariale e privatizzazioni molto, molto pesante. E, e si potrebbero citare, citare altri esempi, ma questi sono sintomatici, sono, sono particolarmente interessanti perché, uh, perché avvengono così presto. Cioè, il governo di Callaghan uh, fine anni 70, il governo di Medellin inizio anni 80, quindi siamo... Al, agli albori della cosiddetta contro-evoluzione neoliberista che è spesso è associata ai governi della Thatcher e di Reagan ma che in realtà appunto eh, in molte cose è stata anticipata da governi di sinistra o da governi socialisti e, e, e quindi la domanda sorge spontanea perché governi, eh, governi di sinistra quando la sinistra era diciamo una, una, una sinistra ben più radicale di quella di oggi eh, hanno, hanno di fatto gettato la spugna Uh, e hanno accettato in maniera così acritica uh, questa na nuova narrazione che, che cominciava ad emergere verso la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sull'impotenza dello Stato, sull'inevitabilità della globalizzazione e, e, e, e tutti quegli aspetti che oggi associamo all'ideologia neoliberista e al neoliberismo, anche se al tempo non si chiamavano così le risposte sono molteplici, ovviamente era un contesto estremamente difficile quello degli anni 70 e degli anni 80 Uh, diciamo, la, la crisi petrolifera, l'iperinflazione eh, non l'iperinflazione ma comunque l'inflazione molto alta che si registrava in diversi paesi occidentali il conflitto distributivo tra capitale e lavoro uh, che era diventato sempre più, um, sempre più acceso e tutta una serie di altri elementi che avevano effettivamente messo in crisi il modello keynesiano, che di fatto per 30 anni da dopo guerra in poi era riuscito comunque a, gar a garantire più o meno e, con esiti molto diversi da un paese all'altro, era comunque riuscito riusciva a garantire quello che poi è stato chiamato diciamo, il compromesso di classe tra capitale e lavoro, che riusciva a garantire da un lato salari decenti e crescenti ai lavoratori e dall'altro profitti adeguati ai, ai capitalisti. Questo sistema qua effettivamente entra in crisi negli anni 70, il problema è che la sinistra finisce per accettare che l'unica soluzione possibile è Fatta accessione per la rivoluzione, che insomma nessuno era pronto a fare, che l'unica soluzione possibile fosse di fatto quella proposta, dal, proposta dall'establishment. E noi diciamo, argomentiamo che questo sia accaduto perché di fatto la sinistra, buona parte della sinistra si ritrovò priva di tutta una serie di strumenti analitici eh, necessari per capire quello che stava, quello che stava accadendo. Ed è, è interessante per esempio notare come se uno va, si va a rileggere quello che scrivevano importanti economisti um, diciamo dell'area della sinistra quindi economisti marxisti ma anche chinesiani negli anni 70 si nota una cosa molto interessante per esempio che la stragrande maggioranza degli economisti che scrivono nel corso diciamo, a inizio anni 70 diciamo ehm, ignora quasi quasi totalmente quello un passaggio storico fondamentale che era quello diciamo, che, è, che è la fine del regime di Bretton Woods nel 71 e quindi il passaggio da um, diciamo, un sistema uh, a, cambi, a cambi fissi in cui la capacità di emettere moneta è sostanzialmente limitata determinata uh, dalle riserve auree possedute dallo Stato a un sistema che è quello attuale di uh, un sistema monetario cosiddetto fiat in cui la capacità di emettere moneta non è più vincolata eh, né all'oro né ad altri metalli di alcun tipo e quindi è sostanzialmente priva di vincoli eh, tecnici. Se uno si va a leggere i libri degli economisti del 70, nota che effettivamente questo piccolo dettaglio è quasi del tutto assente dalle analisi di, eh, di tanti economisti e quindi per esempio capita di, um, capita di leggere libri che sono stati anche molto molto influenti nel dibattito della sinistra, come per esempio eh, La crisi fiscale dello Stato, che è un libro pubblicato, scritto da un, un economista marxista americano, eh, O'Connor, che sostanzialmente diciamo, argomenta la tesi secondo cui il, il fatto, il conflitto distributivo, la crisi del sistema keynesiano aveva determinato un sistema in cui la capacità dello Stato di regolare l'economia, di redistribuire ricchezza attraverso la spesa pubblica, di fatto eh, eh, era diventato sempre più impossibile proprio perché secondo lui questo dipendeva dalla capacità dello Stato di tassare in maniera crescente i profitti dei capitalisti che sarebbero stati sempre meno disposti ad accettare livelli di tassazione sempre più alti e che quindi lui, i governi non avrebbero avuto altra scelta che praticare l'austerity. Lui ovviamente criticava l'austerity perché diceva ovviamente gli stati no, diciamo, risolveranno questa contraddizione prendendosela con, con i più deboli, quindi con i lavoratori, però accettava l'assunto secondo cui la capacità dello Stato di spendere è determinata dalla capacità dello Stato di tassare e in particolare secondo O'Connor di tassare i, i profitti dei capitalisti. E, e questo fu un libro molto molto influente nel dibattito economico del, uh, del tempo, ma capita ancora ora di sentirlo citato da economisti che ti dicono che, che appunto fa, quasi intendono diciamo, a fare un'apologia apologia dell'austerity da sinistra, uh, citando Connor e dimostrando come in realtà appunto, uh, vi siano vincoli molto pesanti alla spesa pubblica, perché anche oggi, come ieri, come dire, i, i margini di profitto delle, delle, delle aziende sono molto sono piuttosto esigui e quindi come dire, non è possibile aspettarsi che lo Stato possa spendere di più perché questo comporterebbe tasse sempre più alte sui capitalisti se sono disposti ad accettare questa cosa e, e, se poi a questo aggiungiamo diciamo, sul fronte keynesiano che molti economisti keynesiani di fatto furono colti alla sprovvista dalla cosiddetta stagflazione degli anni 70 quindi dal fatto dalla, dalla, dalla, dalla simultanea diciamo um, uh, emersione di tassi alti di disoccupazione e tassi alti di inflazione, che era una cosa che la teoria keynesiana, almeno nella sua versione mainstream, non contemplava. Perché appunto si sosteneva che c'era sempre un trade-off, che c'era sempre, diciamo, una, una che a tassi alti di disoccupazione tendenzialmente eh, corrispondevano eh, a tassi, di tassi bassi di inflazione e viceversa. Quindi di fronte appunto all'emergere di questa situazione. I, I, diciamo, da, da alcuni in immaginata e imprevista di fatto molti, molti economisti keynesiani cominciano anch'essi a mettere in discussione tutto l'impianto teorico keynesiano. non tutti perché ci furono anche keynesiani al tempo che spiegarono che in realtà è una cosa che col seno di poi è abbastanza ovvia, cioè l'inflazione era determinata soprattutto da eh, elementi uh, non interni agli Stati ma esogeni, cioè sostanzialmente era un'inflazione importata dovuta alla crisi eh, petrolifera e all'aumento dei prezzi delle materie prime e quindi esistevano soluzioni diciamo, alternative alla, alla riduzione dei salari che era invece l'unica soluzione no, proposta dall'establishment per uh, curare il problema del, del, dell'alta inflazione degli anni 70 e, però la maggior parte degli economisti keynesiani diciamo, furono avanti alla sprovvista eh, un interessante dibattito in questo senso si verificò proprio, proprio in Italia anche qua per capire quanto Mutazioni che poi diventano palese, palesi solo in un secondo momento e in realtà possono avere radici molto profonde. Nel, a metà anni '70 ci fu un dibattito molto importante all'interno del BC sulla, diciamo, iniziato da un economista considerato chinesiano anche di sinistra al tempo, che era Modigliani, che sostanzialmente disse: diciamo, l'unica maniera per, per eh, far fronte al problema dell'inflazione dell'alta inflazione dell'Italia di quegli anni e diciamo, del, de, de, de, de, de, dei problemi relativi alla bilancia dei pagamenti dell'Italia era quella di, uh, di ridurre i salari ed è interessante osservare come di fatto si organizzò un convegno su, per discutere questa tesi da cui, uh, in, diciamo, in seguito al quale il PC sostanzialmente adottò, uh, accettò in toto quasi le proposte di modelliali cioè, accettò che quella era effettivamente l'unica strada per risolvere uh, il cosiddetto problema diciamo, del vincolo esterno che al tempo diciamo, era inteso nel senso di vincolo della bilancia dei, uh, dei pagamenti e, e, diciamo, una ricostruzione interessante di questo episodio viene fatta anche da Cesar Atto nel suo libro Sei lezioni di economia e lui, e, no non da Cesar Atto, credo da Barba e Pivetti nel libro La scomparsa della sinistra, e loro fanno un'analisi interessante mostrando come in realtà anche qua c'era un problema teorico all'interno del PC, cioè il PC aveva sempre dato un'importanza relativa all'economia e quindi, come dire, aveva, quando il modello keynesiano, che considerava l'unico, il modello all'interno del quale si muoveva, andò in crisi, si ritrovò privo diciamo, di strumenti economici capaci di poi uh, criticare le teorie prima monetariste e poi neoliberiste che emersero in quegli anni e quindi si trovò del tutto schiazzato. E, appunto in, in Europa una delle conseguenze di questo cambio profondo di, uh, di posizione della sinistra nei confronti dello Stato è un cambiamento profondo della posizione della, dei partiti di sinistra nei confronti del processo di integrazione, processo di integrazione europeo. Su questo vorrei Leggere un, un paio di citazioni per capire veramente quanto siano quanto siano cambiate le posizioni della sinistra riguardo al processo diciamo, di integrazione economica europea e soprattutto in Italia soprattutto in, soprattutto in Italia il, il partito comunista per diciamo, quasi tutta la sua, la sua esistenza ha fatto tutta la sua esistenza eh, pur cambiando diciamo pur ammorbidando la sua posizione nei confronti dell'integrazione uh, europea nel corso, nel corso degli anni e diventando sempre più diciamo favorevole al, in generale al, all'integrazione europea come idea di fatto mantenne una posizione sempre molto critica nei confronti del, nei confronti del processo almeno integrazione valutaria e, e vorrei appunto ci un paio di passaggi e questo per esempio è... anzi in realtà no, questo è Nenni, quindi erano posizioni condivise tanto dal PC quanto, quanto dal PSI. Eh no, purtroppo mi dovete scusare ma non ho le slide. Comunque questo è un intervento che fa Nenni uh, alla Camera nel 64, quindi il di tempo è importante ovviamente per mettere nel contesto, già al tempo si discutevano progetti diciamo di uh, a livello almeno teorico. Progetti di uh, federazione europea di integrazione europea sempre più stretta, e questo è quello che uh, di fronte a chi proponeva, appunto, un'integrazione economica sempre più stretta uh, a chi, appunto, proponeva uno Stato sovranazionale che si chiami Federazione Europea. Questa, questa diciamo, è, la, è la posizione che sta criticando Nenni. Chi voleva costruire già nel 64 uno Stato sovranazionale che si chiami Federazione Europea, e lui, uh, e lui risponde. Mm. che ognuno si assuma le sue responsabilità senza voti platonici senza evasioni sul giardino d'infanzia delle illusioni federaliste apriamo una carta geografica onorevoli colleghi cos'è l'Unione Europea di cui parlano Churchill, De Gasperi e altri? è la Germania alla testa dell'Europa il federalismo non è purtroppo una soluzione ma un'evasione è una fuga nell'astratto dobbiamo perciò avere il coraggio di prendere le nostre decisioni senza evadere dal reale nell'irreale la decisione che noi proponiamo ed organizzare il paese in libera democrazia autonoma. E potrei citare diciamo, tante, tante citazioni di questo tipo. Quindi la posizione, diciamo, buona, la sinistra uh, italiana, almeno fino diciamo, agli anni 80, ha ben chiaro l'importanza del ruolo dello Stato, l'importanza della necessità dello Stato per agire in primi, per fare politiche in primis diciamo, favorevoli alle classi subalterne che dovrebbe rappresentare la sinistra, ed era anche molto consapevoli di, di quali erano le reali finalità del, del processo di integrazione europea che già, di, cui si già al, di cui si parlava già al tempo. E, poi appunto questa, questa posizione poi appunto cambia molto profondamente nel corso degli anni Ottanta, anche, anche nel PC, e, ma soprattutto cambia nei partiti socialisti e questo è facilmente comprensibile perché nel momento in cui la sinistra accetta che lo Stato è praticamente impotente quindi lo Stato non ha la capacità di intervenire nell'economia e quindi di fare politiche di sinistra è naturale che la sinistra sia arrivata alla conclusione che trasferire competenze appartenenti ai singoli stati e a istituzioni sovranazionali fosse l'unica maniera per, per fare politiche di sinistra per intenderci e, e, e, e molti credo e molti diciamo, credevano, erano in buona fede quando sostenevano questa, questa cosa cioè ci credevano veramente e, e infatti non è un caso che diciamo, il, il, il, la fase finale quindi, del processo di integrazione europea quindi la creazione dell'unione monetaria sia di fatto figlia della sinistra cioè, l'euro è figlio di Jacques Delors che era stato ministro del, del, del, del, dell'economia Sotto, uh, sotto Mitterrand, quindi ritorna a Mitterrand, e, e che poi dall'85 al mi sembra, 95 ehm, è presidente della Commissione Europea ed è sotto la sua presidenza che, vengono, diciamo, uh, che tutto il processo finale di integrazione europeo subisce un'accelerazione pazzesca, prima con la creazione del mercato unico nell'86 e poi con Maastricht che come sappiamo bene pone le basi dell'Unione Monetaria e fu veramente un progetto cioè, in buona parte concepito e perseguito da, uh, da Jacques Delors che quasi da solo convinse poi un po' tutti gli altri politici a, uh, a seguirlo in questo diciamo, uh, quello che appunto Nenni definirebbe in questo volo pindarico che era la creazione dell'Unione Monetaria e, um, quindi questo, questo questo è un po' quello che avviene per quanto riguarda diciamo, l'atteggiamento della sinistra nei confronti del dello Stato e del processo di integrazione europea nel corso degli anni 70, 80 e, e, e 90, grandissime linee, e ci sono solo due gli elementi che si possono ravvedere. Il primo è che si è trattato, e due elementi paradossali secondo me, il primo è che si è trattato di una sorta di profezia che si è autoavverata, cioè sostanzialmente la sinistra nel, nell'accettare l'idea che lo Stato ormai non aveva più nessun potere di intervento nell'economia, ha di fatto. Eh, perseguito tutta una serie di politiche che hanno limitato la capacità dello Stato di intervenire nell'economia la classica quindi profezia che si, uh, che si autoavvera e questo è un primo elemento un secondo elemento è che se come dicevo prima diversi esponenti della sinistra a quest'idea della, della morte dello Stato della fine dello Stato nazionale ci credevano sinceramente eh, quelli che sarebbero diciamo i nemici di classe della, della sinistra, quindi le classi dominanti, non, uh, avevano una visione ben meno idealista, nel senso che um, le finalità per le quali le classi dominanti poi hanno appunto, pro promosso un processo di denazionalizzazione, desovranizzazione degli stati a favore di processi e di organismi sovranazionali, è ben meno uh, idealistico di quello, della, di quello della sinistra e credo che vada inquadrato sempre all'interno di quella crisi del sistema keynesiano di cui parlavo prima. Crisi che però era sì economica, ma era anche politica: cioè, nel senso che in quegli anni effettivamente uh, le aspettative crescenti di larghe fette della popolazione e diciamo, delle, delle masse lavoratrici, dei sindacati, di. Uh, di aspettative di vita crescenti poneva diciamo, le classi dominanti, le cosiddette elite sotto una crescente pressione che di fatto venne, venne definita in un, uh, in un uh, rapporto della Trilateral Commission di metà anni 70, la crisi della democrazia e, um, crisi della democrazia che appunto veniva intesa dall'establishment come uh, eccesso di democrazia cioè ci si rendeva conto che effettivamente si era verificato quello che uh, l'economista polacco Kalecki negli anni 40 aveva definito uh, come dire, il paradosso del pieno impiego. Kalecki aveva detto che il piano impiego determinerà non solo uh, problemi di, diciamo più che problemi di carattere economico, determinerà problemi di carattere politico, nel senso che il crescente potere contrattuale dei lavoratori determinato dal regime di piano impiego di fatto prima o poi inviterà una reazione da parte dei capitalisti che non accetteranno un, uh, il crescente potere politico uh, ottenuto dai lavoratori grazie alla, ai, ai tassi di disoccupazione molto bassi generati da quel sistema. E questo è esattamente quello che si verifica, cioè se uno si va a leggere il rapporto della Trilateral, la crisi della democrazia c'è scritto nero su bianco, c'è scritto che quel sistema lì aveva determinato un coinvolgimento eccessivo delle masse nella politica un'eccessiva un pressione da parte diciamo, del basso nei confronti delle elite nei confronti delle istituzioni politiche e, e democratiche tali da necessitare una, una, reazione, una reazione di qualche tipo reazione che come dice la filata deve essere sia economica nel senso che dobbiamo cercare di ridurre il potere contrattuale dei sindacati dobbiamo ridurre il potere dei lavoratori e questo era pacifico ma per la trilatra era altrettanto importante, se non più importante, eh, ridurre gli, diciamo, la capacità dei lavoratori di partecipare alla vita, alla, vita, alla vita politica e dunque economica dei paesi e la soluzione proposta è, mh, è molto semplice, secondo la trilatra l'unica soluzione era mh, pro, quella di spoliticizzare progressivamente i processi decisionali. I processi Spoliticizzare che vuol dire? Vuol dire recidere progressivamente il legame tra diciamo, i meccanismi decisionali, i meccanismi della democrazia eh, parlamentare dalle decisioni macroeconomiche e questo limita, limitando quindi la capacità dei cittadini di poter eh, diciamo, influenzare le politiche macroeconomiche attraverso i processi eh, elettorali sostanzialmente e questo viene fatto attraverso una serie di, uh, di misure in tutto l'Occidente, non solo in Europa e la spoliticizzazione prende varie forme eh, che vanno dalla, uh, dalla, dalla creazione, all'indipendenza formale delle banche centrali dai, uh, dai governi quello è un passaggio cruciale che avviene in quasi tutti i paesi occidentali nel corso degli anni Ottanta, ma lo stesso si può dire della liberalizzazione dei movimenti di capitale che di fatto limita seriamente la capacità degli stati di, um, di intervenire nell'economia, di praticare uh, in autonomia la propria politica monetaria l'adozione di tra trattati commerciali bilaterali e multilaterali che prevedono come dire, eh, tanto per fare un esempio, organismi, tribunali indipendenti che possono intervenire qualora un investitore beh, ritenga che una certa politica statale nuoccia alle, alle possibilità di profitto di quello Stato e così via. E quindi tutti i processi che vanno di fatto a limitare la capacità della gente di intervenire di influenzare il processo diciamo le politiche macroeconomiche attraverso il processo uh, politico in Europa questa, questo processo viene portato alle sue più estreme uh, conseguenze uh, ovviamente, ovviamente mi riferisco alla creazione del, del, della moneta unica dove di fatto si fa un'operazione un senza precedente nella storia cioè di fatto si privano in Tutta una serie di stati, eh, o meglio, tutta una serie di stati volontariamente si privano della, di quella che storicamente era sempre considerata, cioè, da chi è intellettualmente onesto lo è ancora, di quella che era sempre stata diciamo, una delle prerogative, se non la prerogativa fondamentale di uno Stato sovrano, quindi la capacità di emettere, di emettere moneta. E penso che come, il giudizio è più lucido su questo lo diede l'economista eh, britannico Wynne Godley nel 92, quando. Anche nel Regno Unito si dibatteva se l'Inghilterra doveva entrare almeno nella moneta unica. Lui fece un articoletto anche breve, perché era uno che andava subito al punto, sulla London Review of Books uh, su Maastricht, in cui sostanzialmente disse, diciamo io, uh, spiegò ai, ai, ai, uh, anche ai politici forse che diciamo, la capacità di mettere moneta, la capacità di fare ricorso alla propria banca centrale per finanziare la spesa pubblica è l'aspetto fondamentale della diciamo, della, di uno Stato indipendente e che rinunciare a quel, rinunciare a quel potere eh, di fatto vuol dire ridursi allo Stato parole testuali di Wink-Gosley ridursi allo Stato, diciamo, di un ente locale, quindi di un comune o di una regione o addirittura di una colonia e dire che col senno di poi eh, è innegabile che, che, che Godwin ci, ci avesse visto bene. E, mm, quindi diciamo, la creazione della moneta unica almeno per come la vediamo noi nel libro è l'esempio più estremo di appunto eh, snaturamento dello Stato di, de di quello che chiamiamo desovranizzazione e denazionalizzazione degli Stati e, ed è un processo che, che è stato sì economico ma anche e soprattutto eh, politico e anche qua diciamo l'Italia è veramente una cartina di una cartina di tornasole, e per, per diversi motivi, nel senso che da un lato l'Italia era um, considerato dall'establishment dall negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, e forse il paese più uh, incompatibile con come il modello economico neoliberale che, andava, che, che cominciava ad emergere in quegli anni, nel senso che l'Italia era un paese... Uh, con una fortissima presenza dello Stato in economia, con uno Stato estremamente interventista in cui uh, i sindacati avevano uh, comunque un, un grande potere relativo e tutta una serie di altri elementi e, e quindi dal punto di vista dell'elite dell'establishment, era visto come il paese che bisognava più di qualunque altro di un, diciamo, un progetto di riforma radicale del, del, sistema, economico, del sistema economico italiano e, um, ed era altrettanto chiaro, almeno diciamo a chi tirava le fila della, della, della politica e dell'economia al tempo, che l'Unione Europea era lo strumento per poter, uh, per poter trasformare o trasfigurare uh, l'economia italiana. E, e appunto la spoliticizzazione andrebbe intesa anche in questo senso. Cioè, non è la spoliticizzazione non è semplicemente un modo per isolare banalmente le politiche dagli elettori ma è anche uno strumento molto, molto efficace per, per le singole elite nazionali per imporre politiche eh, impopolari che altrimenti sarebbe stato molto più difficile se non impossibile eh, implementare, nel senso che la spoliticizzazione ti permette di fatto di addossare la responsabilità di tutta una serie di politiche a organismi e funzioni internazionali esterne allo Stato e questo è il famoso ce lo chiede l'Europa, in questo senso, qua l'Europa diventa uno strumento, cioè andrebbe inteso non tanto come in maniera anche diciamo, semplicistica fanno alcuni esponenti politici, come questo Moloch che impone le politiche all'Italia, inteso no, come uno Stato organico in cui tutti abbiamo gli stessi interessi, ma è piuttosto uno strumento attraverso diciamo, una parte del Paese è in grado di imporre alcune politiche in maniera molto più facile di quanto non farebbe se quella classe politica fosse direttamente responsabile di quelle decisioni. È chiaro che poter addostare la responsabilità di una certa decisione popolare alla BCE, alla Commissione Europea o a, eh, o a qualcun altro è uno strumento molto efficace nelle mani delle stesse elite nazionali. E questo diciamo, è, eh, è quello che un, un politologo... è. Storico, Edgar Grand ha definito il paradosso della debolezza, cioè attraverso i processi di spoliticizzazione e di desopranizzazione formalmente i leader politici diventano, sembrerebbero diventare più deboli perché effettivamente si privano di tutta una serie di strumenti nell'economia ma allo stesso tempo proprio perché questo gli permette di addostare le responsabilità di decisioni che loro comunque avrebbero voluto prendere addosso ad altri diventano paradossalmente più, più potenti e questo era molto chiaro ai, ai politici sì. del tempo e in particolare al politico diciamo di fine anni 80 e inizio 90 che è Guido Carli che appunto era stato negli anni 60 e 70 governatore della Banca d'Italia e che poi dall'89 al 92 è il ministro del tesoro nella fase cruciale delle negoziazioni che poi portano a Maastricht e lui nelle sue memorie lo dice in maniera estremamente candida lui dice, spiegando come appunto l'Europa fosse lo strumento attraverso il quale neoliberalizzare l'Italia, dice che l'Unione Europea implica la concezione dello Stato minimo, l'abbandono dell'economia mista, l'abbandono della pianificazione economica, la ridefinizione delle modalità di ricomposizione della spesa, e una uh, restrizione dei poteri delle assemblee parlamentari a favore dei governi, e, e il ripudio del principio della gratuità diffusa con la conseguente riforma della sanità e del sistema previdenziale, l'abolizione della scala mobile, la riduzione della presenza dello Stato nel sistema del credito e dell'industria, l'abbandono di comportamenti inflazionistici da parte dei lavoratori, l'abolizione delle normative che stabiliscono prezzi amministrati e tariffe e va avanti. Insomma. E tutte queste cose sono avvenute, quindi Carli come dire, aveva ben chiaro che uh, la maniera per come dire, attuare una vera e propria rivoluzione conservatrice in Italia, che poi è quello che è successo dagli anni 90 uh, ad oggi a mio avviso, uh, sarebbe stato possibile solo attraverso come dire, il vincolo esterno del, dell'Unione dell Europea e poi, del, poi dell'Eurozona um, cerco, po cerco un po' di stringere anche se ci dovrebbe tantissimo da dire e questo ci porta nella situazione in cui, siamo, in cui siamo oggi, in cui di fatto paesi come l'Italia e, e non solo, quindi i paesi della periferia del, dell'Eurozona sono di fatto delle vere e proprie colonie finanziarie che, um, i, i, che, che è quasi eufemistico definire democrazie. Uh, in un certo senso questa può essere considerata la rivincita eh, quello, diciamo, quello che è accaduto anche all'ultima all tornata elettorale, quindi il crollo diciamo, del blocco politico, di quello che possiamo definire l'establishment politico, che ha governato, governato l'Italia per l'ultimo quarto di secolo, è quella che poi me, si potrebbe definire la, la, la vendetta della spoliticizzazione, cioè se per un certo periodo privarsi di una serie di poteri, è stato funzionale alle, fine, alle finalità dell'establishment politico ed economico, soprattutto fin tanto che il sistema europeo era in grado di garantire anche tassi di crescita per quanto minimi e livelli di disoccupazione non da bomba sociale. E adesso che, soprattutto diciamo, negli ultimi dieci anni, tutte le contraddizioni dell'architettura europea sono emerse, quello stesso establishment che aveva scelto Tempo addietro di privarsi di tutta una serie di strumenti, adesso si trova privo proprio degli strumenti che gli sarebbero necessari banalmente per garantirsi il consenso. Cioè, le, le, le, le, le negoziazioni estenuanti di Renzi con la Commissione europea per ottenere un minimo di flessibilità fiscale per no, fare il, il regalino preelettorale degli 80 euro sono veramente la cifra di, di, di, di, di questo paradosso. Cioè, oggi quando le, le, contraddizioni di questo, le contraddizioni economiche di questo sistema sono diventate evidenti, lo stesso establishment della periferia si ritrova privo diciamo, del, degli strumenti necessari per governare e, e quindi siamo in una situazione um, paradossale che, che, che ovviamente non può reggere, questo è evidente cioè nel senso che l'Eurozona ormai è non solo in piena crisi economica ma è in piena crisi politica e questo perché uh, Appunto, anche la vecchia tattica della spoliticizzazione non funziona più. Cioè, fare costantemente appello al, ai vincoli esterni, alle regole dell'eurozona, a quello che potrebbe fare la BCE, a quello che potrebbero fare i mercati, cioè quella forma di terrorismo psicologico che, che abbiamo visto all'opera nel 2010-2011 e che poi di fatto ha portato la gente quasi ad acclamare l'arrivo di Mario Monti come se fosse il salvatore della patria, oggi non funziona più. L'abbiamo visto nel prima del referendum costituzionale di Renzi quando appunto da Confindustria in giù tutti preannunciavano diciamo, la, la cataclismi finanziari inenarrabili se non fosse passato il referendum ovviamente non è successo nulla di tutto ciò l'abbiamo visto anche all'estero l'abbiamo visto prima della Brexit e l'abbiamo visto prima delle elezioni italiane in cui diciamo, l'establishment per cercare di frenare no, i cosiddetti populisti ha fatto ricorso alla vecchia tattica di sempre dicendo no, quei programmi non sono finanziabili, non ci sono i soldi, uh, ci sono i vincoli europei e così via Ecco, il risultato elettorale ha mostrato che la gente a questa storia qua diciamo, non ci crede più cioè non è più disposta ad accettare sacrifici in nome di uh, vincoli esterni, regole decise arbitrar arbitrariamente da chissà chi e così via, quindi, come dire, una piena crisi, siamo in piena crisi. Che definirebbe: Piena crisi organica del, del, del, del sistema istituzionale europeo di cui l'Italia fa parte. E, uh, e questo, appunto, e, ovviamente diciamo, altrove le contraddizioni sono emerse con ancora più evidenza. Basti pensare alla Grecia nel 2015, ci ricordiamo tutti cosa è, cos è successo. E appunto La crisi della politicizzazione è anche la crescente consapevolezza della gente del fatto che um, l'idea che lo Stato non abbia più nessun potere comincia a, uh, comincia a convincere sempre meno. Cioè sempre meno gente si sta rendendo conto, per esempio, dell'idea della dell BCE, che per esempio garantisce, e, garantisce il nostro debito pubblico e ci salva da un'eventuale crisi, da un'eventuale default è maggiorata, semmai è l'esatto opposto, cioè ormai, ed è interessante notare come ormai anche esponenti del mainstream cominciano a riconoscere, a dire apertamente, per esempio quello che è successo nel 2011, Luigi Zingales, forse alcuni di voi conoscerete che è un ultra eleolimberista all'università di Chicago, ha fatto un articolo molto interessante sul Foreign Policy, in cui sostanzialmente dice eh, Ragazzi è vero che la BCE è intervenuta poi nel 2012 per porre fine alla speculazione, ma perché ha aspettato così tanto? Ha aspettato così tanto, scrive Zingales, perché come dire, permettere agli speculatori di fare il loro lavoro era una maniera per far sì che gli stati implementassero tutta una serie di misure di diciamo, consolidamento fiscale, come lo chiamano loro, che altrimenti non sarebbero state possibili. Quindi no? anche qua no? il potere della spoliticizzazione, no? tutti privi di un potere che è il potere di battere moneta e poi questo, questo è quello che permette anche alle elite nazionali di dire dobbiamo fare austerità perché altrimenti i mercati ci, uh, ci mangiano. E, ecco quindi ormai diciamo, però questo sta ormai sta avvenendo a galla. La gente sta cominciando a, a, a, a rendersi conto del trucco. E quindi è in corso un processo, una domanda almeno di ripoliticizzazione dei processi economici. Cioè la gente sta spostando. Cioè lo slogan della Brexit, take back control, tanto ridicolizzato dai liberal, no? Invece esprime una domanda profonda di democrazia e di voler decidere sui propri destini, sulle proprie, sui propri destini collettivi, nazionali, perché diciamo la democrazia ad oggi esiste solo. Nel, diciamo, a livello nazionale, questo sarebbe un altro argomento interessante di conversazione, ma, e, e lo vediamo anche in Italia secondo me. Cioè, la gente sta, ha ignorato e continua ad ignorare i richiami al fatto che non ci sono i soldi in nome di un cambiamento più o meno reale, più o meno diciamo, auspicabile, ma comunque un cambiamento radicale uh, a dispetto di tutti i vincoli uh, esistenti e quindi a questo punto ci troviamo di fronte a un bivio e, e, e, e il bivio è diciamo, di fronte a una, alla separazione del, diciamo, del livello democratico cioè del livello in cui la gente va a votare delegge legge i, i propri rappresentanti e il livello macroeconomico il livello delle decisioni economiche che oggi è sovranazionale e quindi separato dal livello nazionale è chiaro che questo paradosso cioè paradoss qua sta esplodendo e non può reggere ancora più di tanto le soluzioni sono due e, e, e sono banali o cioè, uno riporta il livello diciamo, delle, delle, delle decisioni democratiche a livello delle decisioni economiche quindi come, come si, spesso si sente dire si democratizza l'Europa o si fa il contrario cioè, si riporta a livello diciamo, della democrazia nazionale tutta una serie di competenze economiche e macroeconomiche che, sono state, uh, che gli sono state che gli sono state tolte e diciamo sul, sulla prima ipotesi come, come diciamo, chi un po' mi conosce sa io sono molto scettico, cioè non credo che ci siano assolutamente i margini per uh, una riforma progressista, democratica dell'Unione dell Europea, una direzione di, una, di uno Stato federale per mille motivi ma diciamo, ne cito due, uno è il fatto che una riforma dei trattati implicherebbe l'unanimità di tutti i paesi membri e quindi come vedete, i quasi 30 paesi dell'Unione Europea dovrebbero di fatto mettersi d'accordo su una, una proposta di riforma, che dovrebbe essere la proposta di riforma, una, una proposta di riforma che poi ci piace, quindi una riforma progressista, e per, per usare un termine, insomma, ci siamo capiti, e piuttosto che una riforma conservatrice e reazionaria come quella che è invece in corso al momento, e che è quella proposta diciamo, da Macron e da altri. E che di fatto consiste nel togliere quel minimo di autonomia fiscale che è rimasta agli Stati e centralizzare ancora di più il potere a livello, diciamo, uh, a livello europeo, in cambio veramente di mancette. E, e poi per la Germania, che continua, continua a essere l'ostacolo principale a qualunque riforma di, diciamo, di carattere keynesiana diciamo, dell'eurozona per il semplice fatto che le elite monetarie e politiche tedesche hanno ripetuto all'infinito che loro non credono in, diciamo, forme di, uh, in politica economica di carattere keynesiano, non vogliono trasferimenti fiscali tra le regioni e i paesi più ricchi verso quelli più poveri e l'hanno detto in tutti i modi, cioè, e lo dicono da 30-40 anni, queste sono posizioni estremamente radicate diciamo, nel pensiero dell'establishment monetario politico tedesco eh, che richiederebbero appunto una rivoluzione innanzitutto in Germania per essere superata, quindi parliamo veramente di ipotesi impossibili e l'ha dimostrato anche l'ultima diciamo, grande coalizione che è nata, in cui tanti riponevano molte speranze perché dicevano no, perché i socialdemocratici avevano un po' più di potere di quanto non avevano nella grande coalizione precedente in Germania, in realtà diciamo, eh, il, il ministro delle finanze tedesco socialdemocratico, che quindi ha sostituito il falco eh, odiatissimo Schäuble, ha detto la mia politica si manterrà totalmente nei binari delle, delle, delle politiche economiche iniziate a Schäuble e anzi diciamo, cercheremo di fare una politica ancora più restrittiva di quella fatta da Schäuble in Germania questo credo che dovrebbe diciamo, dare, riportare un po' tutti quei piedi per terra sulla capacità diciamo, di convincere i tedeschi a mh, proposte di riforma dell'Eurozona eh, che diciamo, non, hanno, non hanno nessuna possibilità di passare in Germania e quindi per me diciamo, l'unica strada rimane la seconda l'unica strada che non vuol dire ritorno alla Turchia non vuol dire ritorno all'Ottocento però vuol dire eh, rimettere alcune decisioni soprattutto la politica monetaria e la politica fiscale nelle mani degli Stati questo non va assolutamente, diciamo, è assolutamente in contraddizione con politiche di cooperazione internazionale eh, anzi direi che le favorirebbe cioè, una delle... cioè, uno dei paradossi dell'Unione Europea è che appunto questa cosa che no? in teoria doveva essere un'unione dei popoli ha finito per dividere i popoli. E questo per un motivo molto semplice, cioè diciamo, sistemi economici sovranazionali tendono a cristallizzare e anche a esacerbare quelli che sono i rapporti di forza. Quindi diciamo, la Germania non a caso è diventata sempre più potente attraverso diciamo, il sistema dell'unione monetaria, gli stati della periferia sono diventati sempre più, sempre più deboli e la divergenza aumenta sempre, sempre di più quindi appunto un sistema che apparentemente no, intuitivamente uh, dovrebbe essere auspicabile perché non mettiamo tutte le risorse insieme cerchiamo di, uh, diciamo, di, di di agire come un organo collettivo unico non, uh, non funziona al contrario rimettere gli stati nelle cap nella capacità di poter, uh, di poter migliorare le condizioni di vita dei cittadini e di poter rispondere alle domande dei cittadini Uh, sarebbe propedeutico anche per forme di, co di cooperazione, di coordinamento internazionale. E per fare questo bisogna, appunto, e qui chiudo, accettare, prendere atto del fatto che non è vero che lo Stato oggigiorno ha perso potere ed è del tutto impotente nei confronti dei mercati, nei confronti della finanza, nei confronti delle multinazionali, ma rendersi conto che in realtà è l'esatto opposto che a dispetto della narrazione globalista che ci propinano da anni gli stati continuano ad essere diciamo, il, il nucleo centrale della, della politica economica cioè l'idea no, avanzata da toni negri anche tempo fa secondo cui il capitalismo mondiale andava verso una sorta di no, ca capitale sovranazionale che agiva al di sopra degli stati e che quindi sarebbe riuscito a imporre il proprio volere agli stati si è rivelata una fantasia di negli in realtà oggi quello che vediamo è che il capitale i capitali sono ancora profondamente legati ai loro stati di appartenenza il capitale ha ancora bisogno dell'intervento statale per, per, poter, per poter operare e quindi il rapporto è invertito cioè sono è tutt'ora, tutt'oggi è il capitale che ha bisogno dello Stato, non viceversa. E noi vediamo, si sente spesso parlare no, dell'onnipotenza dei mercati finanziari. In realtà se andiamo a vedere diciamo, eh, i, i fatti, vediamo che da dieci anni a questa parte sono le banche centrali che di fatto tengono in vita artificialmente i mercati finanziari con le politiche di quantitative di easing. Eh, abbiamo visto dopo la crisi che eh, banche, ma non solo banche, anche istituzioni non finanziarie hanno richiesto interventi statali enormi solo per sopravvivere, uh, il capitale ha bisogno, che lo stato, diciamo, ha bisogno dello Stato per, uh, per imporre qualunque politica, che sia diciamo, dal, dalla deregolamentazione dei mercati del lavoro al a bastonare i lavoratori quando protestano, cioè, lo Stato rimane comunque un'istituzione un centrale per diciamo, lo svolgimento della politica economica e anzi vediamo che quello che leggiamo sui giornali cos'è se non una forma di rinazionalizzazione delle politiche, cioè gli scontri che stanno emergendo sempre più potenti tra uh, Germania, Stati Uniti, ma anche potenze emergenti come la Cina, sono scontri tra capitali nazionali. E... Quindi lo Stato rimane un'istituzione centrale e diciamo il... E qui veramente chiudo, diciamo, il, il rovescio di questa cosa qua è che se oggi lo Stato diciamo, eh, si fa portatore unicamente degli interessi, a differenza di prima quando mediava, con mille limiti, ma cercava di mediare tra gli interessi del lavoro e quelli del capitale, oggi fa unicamente gli interessi del capitale. Però la centralità dello Stato vuol dire anche che eh, lo Stato potrebbe essere utilizzato per fare, per fare politiche differenti e, e in questo diciamo, gli insegnamenti della teoria monetaria moderna, eh, proprio perché ci fanno capire eh, quali sono le reali potenzialità di uno Stato che dispone diciamo, della propria sovranità monetaria, è, sono fondamentali per rendersi conto che in realtà eh, ovviamente nessuno Stato, eh, neanche il più potente, è onnipotente. Esistono dei vincoli oggettivi dettati, cioè, dettati da tutta una serie di elementi, ma i margini di manovra, di intervento nell'economia dello Stato sono molto molto più ampi di quelli che ci raccontano e quindi non c'è nessun vincolo, per esempio, all'implementazione di un programma di lavoro garantito come quel, quello di cui parlava Luna Ivan. Non ci sono vincoli, vincoli reali? E chiaro, sarebbe la rivoluzione? Non lo so, senz'altro parliamo di una misura che migliorerebbe immediatamente le condizioni di vita di milioni di persone, mi sembra una misura abbastanza radicale, eh, per il quale non c'è nessu, nessun vincolo reale, tecnico, e, e di esempi di questo tipo se ne, fare, se ne potrebbero fare tanti altri. Non esiste nessun vincolo nel riportare, per esempio, alcuni, uh, as, diciamo, alcuni uh, aspetti produttivi che sono stati delocalizzati negli anni all'interno di un certo paese. Anche qua Trump ci sta sulle palle a tutti, ma Trump ha dimostrato come... Se si sveglia una mattina e ha detto no, quella fabbrica che volete fare in Messico, non la fate, la fate in Michigan, non so dove, perché sennò no vi stradasso, due giorni dopo hanno detto vabbè, ok, abbiamo una fabbrica in Michigan. Cioè, nel senso, poi uno dice, vabbè, gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, ma in realtà anche negli Stati Uniti per anni si è raccontata l'idea si è uh, alimentata l'idea che lo stesso Stato americano non aveva nessun potere, non poteva fare nulla contro le delocalizzazioni che sono diciamo, un fatto inevitabile e naturale della globalizzazione, è servito Trump per dimostrarci che anche questa era una grande bagianza. E uh, così come lo Stato potrebbe riportare sotto controllo la finanza e tutta una serie di altre cose, e cose, tutte cose che non è vero che si possono fare solo a livello sovra nazionale, ma anzi si possono fare, si possono e si possono fare a livello uh, nazionale, non si può fare tutto, ma molte cose si possono fare anche a livello nazionale. Uh, il mio autore, Pim Mitchell ama sempre ricordare l'esempio dell'Islanda, paese, perché appunto si dice sempre: no, diciamo, quando uno cerca di argomentare no, il potere dello Stato, arriva sempre che ti dice: no, sono tutte eccezioni. Gli Stati Uniti sono un'eccezione perché sono il paese più potente del mondo, quella è un'altra eccezione. La Cina è un'eccezione perché non c'è la democrazia, e, abbiamo anche esempi di paesi estremamente piccoli come l'Islanda che in seguito crisi finanziaria si sono ritrovati eh, con le banche esposte per non so, 10 volte il PIL nazionale una cosa pazzesca fanno quello che quasi nessun altro ha fatto, fatto cioè fanno fallire le banche ma soprattutto decidono di imporre controlli di capitale e quindi di mantenere nel paese eh, una quantità significativa di, di denaro investito tra l'altro da fondi di investimento speculativi americani eh, proprio per evitare una svalutazione eccessiva della moneta e, e così via. Quindi abbiamo l'esempio di un paese, diciamo, estremamente piccolo, estremamente debole che però riesce a, eh, diciamo, a, in seguito alla crisi finanziaria, a fare politiche alternative rispetto a quelle, diciamo, proposte dall'establishment e a uscirne molto meglio di chi invece come noi e come tanti altri ha seguito quello che ci dice, diceva di fare il, la BCE, la Vincera, Commissione Europea, il Fondo Monetario, il Fondo Monetario un po' di meno, da un altro discorso. E, e, e niente, insomma, questo è quanto nel libro cerchiamo di, di appunto in una prima parte di analisi una seconda parte di proposte, eh, di proposte concrete su quello che secondo noi potrebbe fare uno Stato, eh, uno stato oggi. E e niente insomma, già parlato troppo è e... benissimo. allora intanto molte grazie eh, abbiamo ancora ovviamente un po' di tempo per una discussione eh, io posso dire che a proposito dello Stato eh, tu giustamente parlavi di il fatto che il grande capitale cosiddetto globalizzato ha bisogno dello Stato, lo Stato esiste ancora, non è morto ed è al servizio del grande capitale. Questo mi ricordava quello che diceva il vecchio Marx nell'Ottocento, cioè nell'Ottocento lui accusava lo Stato di essere il comitato d'affari della borghesia e di lottare, quindi lui aveva questa, questa concezione dell'evoluzione della storia come... Eh, determinata dallo scontro fra classi, lo Stato era alleato con la borghesia eh, per lo sfruttamento della, delle classi subalterne che all'epoca si chiamavano i proletari, eccetera. eccetera. Oh, lo Stato del Novecento mh, è stato inventato perché è uno Stato diverso da quello che avevamo nell'Ottocento che somiglia molto a quello che, eh, a cui il grande capitale tende oggi, cioè oggi si tende a uno Stato ottocentesco, uno Stato che mantiene l'ordine. E che fa gli interessi dei potenti sostanzialmente eh, e lo Stato sociale lo Stato che fa politica industriale è stato inventato eh, già un pochino nell'Ottocento per esempio lo Zollverein che ha determinato l'unificazione tedesca è una misura diciamo, sostenuta dallo Stato, il protezionismo eh, ma lo Stato sociale è quello che eroga le pensioni quello che eh, provvede ai servizi sociali che i privati non possono a cui i privati non possono provvedere, quello che eh, adotta il principio della gratuità, l'universalismo di, di certi servizi come la scolarizzazione come la sanità è stato inventato eh, nel novecento ed è stato uno stato, un'invenzione eh, che noi come ha giustamente de descritto, raccontato Thomas, eh, è stato oggi come oggi la vediamo in forte crisi per tutte le ragioni che abbiamo visto, eh, però è qualcosa che noi mh, probabilmente siamo ancora in grado di recuperare, la scuola pubblica esiste ancora, la sanità pubblica in Europa esiste ancora, eh, quindi non è tutto distrutto eh, e poi non solo, noi siamo in una posizione anche avvantaggiata rispetto alle leadership che ci hanno portato poi... Eh, stato sociale negli anni 30, cioè noi lo stato sociale l'abbiamo conosciuto, loro non lo conoscevano, quindi per loro c'è stato uno sforzo di immaginazione molto più difficile di quello che noi abbiamo davanti, noi qui abbiamo diciamo, il sottotitolo di sottosopra è strumenti anche per immaginare il futuro, in realtà per immaginare il futuro non è che ci voglia molto, visto che il futuro l'hanno immaginato egregiamente persone che ormai fanno parte del passato, eh, ovviamente va riadattato un po' tutto perché eh, i tempi cambiano eh, le tecnologie cambiano le esigenze sociali cambiano tutto quanto Quindi questo semmai è lo sforzo di immaginazione che ci serve però caspita lo stato sociale è, è un'invenzione del passato che eh, molto probabilmente a noi toccherà in qualche modo eh, recuperare eh, allora io volevo dire eh, anche una eh, a proposito dell'inganno neoliberista di questa ricostruzione che hai fatto su quali sono le radici della, eh, di, questa, di questo pensiero che in, si è insinuato anche nella sinistra, che, a, a cui il, che credeva anche appunto nello Stato sociale, si è insinuato il pensiero che non ce la può fare, che finanziariamente lo Stato non è capace di reggersi in piedi. Ecco un'altra un cosa, un'altra linea di pensiero che è stata molto soprattutto gli economisti, hanno puntato i macroeconomisti, hanno messo proprio l'acceleratore negli anni 70, è stata l'idea che la moneta è neutrale. Cosa vuol dire? Che eh, qualunque iniezione di moneta nell'economia non fa altro che aumentare i prezzi. Queste cose ancora si insegnano eh, nelle università di economia a proposito di ruolo dello Stato. Nelle università di economia, nei corsi di base, le teorie che dicono che lo Stato serve a qualcosa non esistono, esiste soltanto la teoria dominante che dice che lo Stato tutto sommato se può fare qualcosa la fa nel breve periodo perché nel lungo periodo succedono tutta una serie di meccanismi per cui eh, dove si arriva è un equilibrio cosiddetto naturale o strutturale mettiamola come vogliamo Uh, la politica non ha alcun ruolo specifico, soprattutto i sindacati non hanno alcun ruolo specifico, se vogliono alzare i salari i sindacati l'unico effetto che fanno è di fare pressione sui prezzi, uh, se lo Stato fa politica espansiva per un po' arriva a ridurre la disoccupazione ma poi aumentano i prezzi e quando aumentano i prezzi la disoccupazione sostanzialmente uh, cioè scusate, l'occupazione che è ovviamente in eccesso rispetto al suo equilibrio naturale deve in qualche modo rientrare eh, queste cose si insegnano nei corsi di eh, macroeconomia di base se uno vuole andare a studiarsi le teorie alternative deve approfondire, approfondire. forse il quarto anno di economia ci arriva eh, però per esempio già quando io studiavo economia c'era chi me le insegnava fin dal primo anno oggi c'è tutta una generazione di giovani che studia economia e queste cose le impara fuori dall'università, non all'università. Eh, anche questo vuol dire recuperare il ruolo dello Stato, recuperare il ruolo dello Stato, vuol dire cominciare a insegnare l'economia in termini diversi, visto che è centrale eh, ed è talmente centrale che, vabbè, eh, finché si parla di microeconomia ci sono un po' di teorie alternative, gli economisti sono un po' più liberi di pensare, ma quando si parla di macro, eh, cioè di, di governano sostanzialmente dei grossi processi e lì i conservatori sono gelosissimi della loro teoria e chi pensa in modo alternativo è escluso sempre di più uh, dall'ambiente, uh, dall dall'ambiente accademico e soprattutto dalla didattica. Ora una cosa che mi lascia molte speranze è che c'è tutta la generazione uh, nata il corpo ci cioè nata, venuta diciamo a maturità nel corso della crisi economica, quindi negli ultimi dieci anni, che eh, si è informata fuori dalle università, anche quelli che hanno studiato economisti, ma magari si sono iscritti all'università di economia per capire ma perché siamo spiombati in questa crisi a cui sembra che non ci sia fine perché continuano a dirci che bisogna tagliare le pensioni per aiutare i giovani e intanto eh, soffochiamo i nonnetti che era l'unica forma di trasferimento intergenerazionale che almeno loro la pensione ce l'avevano e potevano passare eh, la mancetta ai, ai, ai giovani che peraltro eh, non hanno visto nessun aumento di prospettive occupazionali e nemmeno di salari per il fatto che sono state riformate che è stato riformato il sistema pensionistico e intanto la fornere è l'ospite fissa di martedì eh, ecco eh, tutta una generazione di vittime di questa situazione in realtà io trovo forse è una mia sensazione personale trovo che sia molto più informata eh, sulle teorie alternative e sul fatto che c'è uno scontro di idee su cui vale la pena investire di quanto non sia informata invece la generazione dei 50 anni eh, anni successivi, non i presenti naturalmente, qui presenti, però, eh, però secondo me c'è un adattamento effettivamente che secondo me ha descritto eh, egregiamente Thomas, eh, un adattamento di quella generazione che è stata formata negli anni oh, fine 70, 80, 90 e primi 2000 a questa idea che lo Stato non può fare nulla. Non si possono aumentare i salari perché si crea inflazione, uh, lo Stato non può erogare servizi sociali perché non ha i soldi, la politica industriale è inefficiente uh, e crea debito pubblico. Siamo arrivati a un contesto in cui la moneta non è più una moneta di Stato, ci ha tolto anche la sovranità nazionale e questo ci viene descritto come un bene, perché se avessimo la sovranità nazionale noi creeremmo un ulteriore debito pubblico eh, insostenibile tutti questi discorsi qua quindi chiaramente noi siamo in un contesto in cui secondo la teoria mainstream non ci sono alternative il mm? famoso Tina <ride> there is no alternative alla quindi siamo in un contesto in, cui, in un contesto che io non esito a definire di, di repressione in cui lo Stato viene sistematicamente represso ma non nel senso che scompare e qui torno al punto iniziale nel senso che viene ricondotto a uno stato di ordine dell'Ottocento per cui tutto ciò che avviene è deciso eh, o è deciso a livello sovranazionale come facciamo noi paese piccolo a uscire dall'Europa vuol dire isolarci vuol dire, eh, vuol dire non, così, non essere più cioè essere una barchetta in balia dei venti eccetera eccetera eh, e insomma allora questo è il contesto in cui noi ci muoviamo e il punto è che noi se vogliamo riabilitare il ruolo dello Stato ci tocca anche parlare di Europa infatti noi qui sotto sopra abbiamo fatto i primi due richiedi dedicati all'Europa non a caso qui c'è un collegamento ovvio perché purtroppo ci hanno portato in questa situazione eh, noi credo che eh, i qui presenti sono tutto sommato convinti eh, cittadini europei in un certo senso, il problema è che l'Europa ha adottato un modello ottocentesco che poi, a pensarci bene, ha portato alla prima guerra mondiale e quando non c'era lo Stato sociale si facevano le barricate, si facevano le rivoluzioni c'è stato il 48, c'è stato il 18 primaio di Luigi Bonaparte, ci sono stati degli scontri violenti quando non c'era lo Stato sociale la mia domanda, se volete provate a rispondere voi se siete capaci perché oggi non ci sono le barricate non ci sono come nell'ottocento eh, va bene io direi che il mio commento era veramente all'atere io ora farei un breve giro fra voi se avete commenti da fare poi lasciamo anche un pochino il pubblico e, e poi rispondo alla tua domanda perché non ci sono le barricate in parte perché la eh, la classe dominante è maturata, ha cioè, preso coscienza del fatto che ha bisogno di tutta una serie di, di tamponi, di meccanismi che rendono socialmente accettabili le cose per riuscire a salvaguardare il sistema. E allora abbiamo che oggi, a differenza di un tempo, probabilmente, hai tutto un discorso di produzione culturale. Eh, più pervasivo o hai tutta una produzione di momenti, di subculture di distrazioni che sono più che riescono a penetrare molto di più all'interno de degli strati popolari eh, allo stesso tempo hanno la maturità di eh, evitare di creare delle come dire, deprivazioni troppo Forte, troppo pesanti si fa la, fame, esatto. no, cioè, la, la la deprivazione ce l'hai però hai, un, hai, hai una direzione più lineare meno, senza, con meno scossoni ecco. cioè non ti ritrovi a, a avere la gente che non so come succedeva nel medioevo che quando c'è qualche cosa che non va eh, la trovi che è morta la mattina con la bocca eh, di terra perché si è messa già la, la terra no, cioè comunque qualche meccanismo di, di tampone ce l'hanno eh, questo però, e questo va ricordato, non, è, non ha lo stesso livello cioè questa capacità delle classi dominanti di gestire le classi subalterne non è uguale dappertutto non è uguale dappertutto perché non dappertutto c'è la stessa maturità e perché soprattutto nei paesi più periferici le leve che le classi dominanti hanno per gestire le proprie popolazioni danno uno spazio inferiore ma questo non è una cosa nuova cioè non è un caso che per esempio le rivoluzioni socialiste sono state spontanee cioè sono avvenute senza eh, il supporto di entità esterne in paesi che erano periferici cioè la, la rivoluzione socialista spontanea le ha avute in Albania le ha avute in... Eh, in Russia, eh, l'hai avuta in Mongolia, non l'hai avuta in Germania dell'Est, non l'hai avuta eh, in Slovacchia, lì è dall'esterno che il socialismo è arrivato. La stessa cosa vale oggi, nel senso che non dobbiamo pensare che il destino dell'Italia dipenda soltanto da ciò che avviene in Italia, tu puoi benissimo avere che in Portogallo, Spagna. Eh, a un certo punto si creano delle criticità tali da creare del, delle ondate di, di malcontento, dei movimenti, delle, come dire, dei, dei cambiamenti del quadro politico che investono poi collateralmente anche magari paesi un po' più centrali, un po' più come quello dei, che potrebbe essere considerata l'Italia. Eh, quando noi creiamo degli assi con l'estero, con la Spagna, con gli Stati Uniti, lo facciamo anche alla luce di questo del fatto che un paese può, può cambiare anche in dinamica, cioè in dinamica con, con l'estero eh, proprio a livello, a livello sociale. Quindi io penso che sia, che sia in parte per quello che, che non abbiamo ancora avuto diciamo, una rivoluzione. Eh, sì, perché io da attivista mi rendo conto che nel 2012, 2013, 2014 in realtà la gente era molto più, sì, era molto più pronta, disponibile, eh, ad accettare un discorso di rottura, ad, ad accettare un discorso diverso, proprio di ribaltare il tavolo. Invece oggi è molto meno disponibile, infatti si è molto più addomesticata eh, e, e anche eh, il discorso politico secondo me si è molto decaffeinato anche a livello di, di corpi intermedi, di, di, solo che non sarà sempre così. Ecco. Però, no, eh. penso che. No, era... la, la domanda era, era, era, era giusta. No, vabbè, sì, sono completamente d'accordo con quello che dice Ivan. Aggiungerei semplicemente che cioè, la gente oggi accè, ha, ha, ha, ha introiettato l'idea che non c'è alternativa. Questa, questo credo sia il punto centrale. Cioè, la, gente, la propaganda è talmente martellante che la gente ha veramente introiettato l'idea che non. Che non che, Prendiamo, se facciamo un esempio in particolare dell'Italia, che veramente non ci sia alternativa, che non ci sia speranza per l'Italia perché ha un debito pubblico altissimo per, per tutti i motivi che, che conosciamo e questo è un dispositivo, diciamo, di, uh, un dispositivo, di controllo fortissimo, che se tu in primis che soffri, diciamo, che soffri la piaga della disoccupazione, della sottooccupazione, che fatica arrivare a fine mese comunque hai accettato l'idea che tanto come dire, questo, eh, stiamo pagando le, colpe, le nostre colpe passate o stiamo scontando il fatto che gli italiani sono antropologicamente destinati no, alla, destinati all'impoverimento a causa di uh, disfunzioni antropologiche nostre, quali la corruzione il clientelismo e così via è chiaro che uno può, può arrivare a sopportare quasi qualunque cosa o comunque a, a, a manifestare il proprio malessere non in maniera politica ma in maniera psicologica cioè, quindi lui manifesta il tuo malessere semplicemente dire, con, eh, soffrendo in solitudine sostanzialmente e, e l'esplosione anche diciamo di tutta una serie di disagi mentali, malattie mentali, non solo in Italia, in tutto l'Occidente è, è anche la cifra di questa cosa qua. Ovviamente il secondo elemento è la scomparsa della sinistra. Non c'è più, non ci sono più organismi politici, organismi collettivi che sono in grado di organizzare uh, le masse, di organizzare la rabbia e di incanalarla verso un progetto alternativo perché, per tutte le ragioni che ho spiegato prima, la sinistra stessa <ride> Crede nel, cioè non crede che un'alternativa sia possibile e quindi si chiude il cerchio cioè poi gli che... individui non lo credono ma non lo credono neanche con le organizzazioni che un tempo erano quelle che si, si, si, si proponevano di mostrare ai, ai singoli che un'alternativa è possibile e poi tra l'altro a ben pensarci la rabbia c'è per esempio se pensiamo alle perifer periferie francesi eh, che, hanno comunque, che sono state proprio di cultura anche di terroristi che venivano dall'interno ecco queste sono, non sono le barricate però è qualcosa di pre-ottocentesco addirittura, cioè di pre-moderno di reazioni che certo sono, dire reazioni che sono di, dire, di stampo fondamentalista religioso, di tipo medioevale addirittura proprio perché risposte da parte diciamo di forze politiche o anche non politiche sociali, progressiste non se ne vedono, quindi vanno a cercare queste risposte bombarole in così sistemi che non, non si possono neanche tanto definire ideologici, sono proprio sistemi fedi, religiose così, eh, questo per dire un estremo un altro estremo è la rinascita del razzismo, la rinascita del fascismo e di eh, fenomeni di, in cui la popolazione esausta comincia a prendersela con lo straniero ad affidarsi ai partiti diciamo lepenisti, così, che sono gli unici che provano vagamente a mettere un po' in discussione anche questo, uh, questo dogma per cui alla fine in tempi di globalizzazione non ci tocca fare nient'altro che uh, adattarci a quello che dall'alto ci arriva.